Ciao, sono Pelle. Stai ascoltando The Mirage Y, volume 1, il mio primo short album? Vienimi a trovare su www.appl.rocks Puoi trovare The Mirage Y, volume 1 in free download. Compila anche tu il form, fai la pelle ad da per vincere un fantastico premio. Ti aspetto. Buon proseguimento nell'ascolto di The Mirage. Y, volume 1. Ciao. Ciao. Ciao.